Io gosto molto della iniziativa che il Ministero della Salute uh, iniciou con questa campagna. Perché realmente quando si pensa al no carnaval, si pensa alla festa, alla diversità, etc. Ma il fatto che anche le scuole di samba e tutto il contexto, come per esempio la mangueira, hanno nella dinamizzazione sociale e culturale uh, della zona della mangueira e o impacto tão importante che può avere nella gioventù quando si adotta una campagna di questa natura, Promovendo o uso della camiseña, promovendo un comportamento responsabile. Sì, sí, è molto importante uh, curtir da festa, ma è molto importante adottare esse comportamento che va a permettere che curta molto più. Che curta molto più, più, più protegendo, protegendo se de doenze, di transmissão sexual, eccetera. Então, ovviamente, vorrei gostaria de aplaudir la campagna e acho che foi molto strategico e molto ben pensato aproveitar una, una, una mangueira che è una delle cose più importanti del Carnaval per proiettare questa mensagem per la juventude, realmente a applaudire la iniciativa.